Hai mai provato a farti il caffè con il tuo tablet? Improbabile. Come vincere al gioco d'azzardo? Il gioco d'azzardo sembra innocuo finché l'ossessione per la vincita non diventa dipendenza. Se hai bisogno di aiuto, rivolgiti allo sportello di prevenzione del gioco d'azzardo patologico presso il centro per le famiglie, gap.comune.modena.it.